La policitemia vera è un tumore, è una neoplasia del sangue che è caratterizzata da una mutazione di un gene che si chiama jec 2 che conduce a un'aumentata proliferazione delle cellule midollari prevalentemente dei globuli rossi che derivano dagli eritroblasti e in alcuni casi la proliferazione interessa anche la serie mieloide e i megacariociti. I sintomi di questa malattia sono molteplici. Nel primo periodo dopo la diagnosi il sintomo più frequente è la trombosi. Queste si distinguono in trombosi arteriose, vale a dire stroke, infarto del cuore, trombosi arteriose periferiche ma anche venose e in particolare le trombosi non solo delle gambe o delle arti, degli arti superiori ma anche dell'addome, trombosi splanchiniche o più raramente trombosi cerebrali, questo capita nei primi periodi dalla diagnosi della malattia. Successivamente i sintomi si arricchiscono di altre manifestazioni che sono associate a una trasformazione della malattia in mielofibrosi o in leucemia acuta. Le linee guida sia del, europee che americane dicono che i pazienti devono essere trattati all'inizio della cura, della diagnosi, subito dopo la diagnosi della malattia per evitare che avvengano questi eventi vascolari. L'interferone ha un'attività che è tale sia nella proliferazione ma anche nei confronti della lesione genetica di questa malattia di Jack 2 che ha avuto il, recentemente l'approvazione da parte dell'EMA e dell'FDA per cui è rimborsato anche nel nostro paese e ha un ruolo molto importante soprattutto in alcuni sottogruppi dei, di pazienti, anche, sia nei più giovani che anche in altre categorie di pazienti che sono resistenti alle terapie convenzionali. Il GECNET è stata una delle eh, iniziative più importanti nella gestione e nel standardizzare la gestione dei pazienti non solo con la policitemia ma anche con altre malattie mieloidi croniche. Il JACNET consente di armonizzare il, la diagnosi di policitemia vera che come dicevo all'inizio si basa prevalentemente sulla mutazione di Jack 2, oltre che sui valori del sangue e quelli midollari. Si valuta la sua presenza, ma si valuta anche l'entità quantitativa della mutazione di Jack 2. Jack 2, che può essere all'inizio piccole quantità di Jack 2 mutato o alte quantità. JackNet ha consentito e sta consentendo a tutti i laboratori di fare delle diagnosi precoci di malattia.